Un benvenuto a tutti quanti voi, carissimi ascoltatori e anche fratelli e sorelle, per questa breve eh, intervista insieme al nostro fratello Dennis. Eh, sicuramente molti di voi lo riconoscete dalle innumerevoli presentazioni e diverse collaborazioni per la predicazione del Vangelo. Adesso, fratello Dennis, ti vediamo, sicuramente non sei in Europa. Dove ti trovi in questo momento? Sì, fratello Marco, grazie per la parola. In questo momento ci troviamo in Camerun, nel mio nostro paese, e più precisamente nella città di Nkonsamba, dove noi siamo nati sia la Yolanda, mia moglie, che io. Sì. e Diciamo che <ride> è proprio... il programma è stato bene. E... È proprio sì. un bel ambiente quello che si vede alle vostre spalle, tipico africano, potremmo dire, da questo punto è di vista. Sì, proprio così. Adesso c'è un bel sole qua. Fratello Denis, cosa state facendo in questo momento in Camerun, in Africa? Sì. Qual è il vostro proposito? Okay. In questo momento, diciamo, per, uh, per un periodo di dieci giorni, abbiamo un, uh, un momento di formazione mm -hmm. di medico missionari per poter essere potenti nella proclamazione del messaggio del Terzo Angelo e mm -hmm. molto centrato sulla salute. Mm -hmm. Perché sappiamo, come dice lo Spirito e Profezia in Testimony uh, for the Church, volume 2, che il messaggio della salute è al messaggio del terzo angelo, quello che è il braccio destro è al corpo. Quindi mm -hmm. siamo qua per questa campagna di evangelizzazione, formazione dei missionari che a loro volta andranno nelle loro com varie comunità per poter. Mm -hmm condividere vogliamo, quello che hanno imparato. Vogliamo ricordare, fratello Denis, che questo, questa anche evangelizzazione, perché di mezzo c'è anche un'evangelizzazione per le persone intorno a voi che ancora non conoscono il messaggio, più questa formazione certo, sì. è una formazione organizzata insieme alla Chiesa Ventista Camerunense. Spiegaci un po' meglio. Sì, uh, diciamo che l'iniziativa parte... Uh, con, mia, da, con mia moglie mm -hmm. che venendo qua, venendo qua durante le vacanze ci siamo accorti che c'era un, una mancanza di diciamo anche se loro hanno lo, il lo necessario mm -hmm. c'è comunque la mancanza della, del messaggio e mm -hmm. mm -hmm. allora, sì, sì. in collaborazione con il ministero di salute uh, Rathrut, e il ministero della University, UEMA, Human University, allora ci siamo messi insieme per poter portare avanti questo progetto di formazione e come hai detto tu, di formazione anche, di evangelizzazione anche di quelli che sono vicini perché diciamo che venerdì abbiamo già iniziato, avevamo iniziato con un'expo un salute per poter permettere alla gente della comunità, perché era, eravamo proprio in città, per invitare sì. la gente per poter partecipare. A questa, a questa formazione, e come hai detto tu, anche in collaborazione con la Federazione Ovest del Camerun, perché in Camerun ci sono quattro federazioni, come un, un po' come un, in Italia, quando si chiama si parla di campo, campo nord, campo sud, campo. Quindi, c'era anche. E in questo periodo, per la formazione, c'è anche il presidente della federazione che anche lui prende gli appunti. Questa è una cosa meravigliosa. Amen, amen. Che il Signore sia lodato per come ha aperto le porte affinché proprio per mezzo della Chiesa Adventista camerunense potesse andare avanti questo progetto meraviglioso di evangelizzazione amen. e di formazione amen. di medico missionari così importanti in questi ultimi giorni. Giusto una, sì. piccola, giusto una piccola precisazione. Volevo chiederti sì. due cose, fratello Dennis. Per quanto riguarda l'evangelizzazione, Uh, come, è, come, come è andato diciamo questo Expo Salute che per la prima, a proposito vogliamo aggiungere che questo evento è stato realizzato per la prima volta in tutta la storia del Camerun fino a questo momento, giusto? Non solo, fratello, non solo perché il Presidente anche ieri lo diceva anche lui ha fatto il culto sempre introducendo questa settimana centrato sullo spirito profezia nel libro mm. Consigli su Cibi e Alimentazione Amen. E questo proprio abbiamo iniziato con uh, questa Expo salute in cui c'erano tanta, tanta, tanta, tanta gente mm -hmm. che poi loro, uh, dopo l'invito, anche loro sono sono stati, Bene. diciamo, stanno partecipando al, uh, al programma e diciamo che ci sono più di 100 persone iscritte mm -hmm. che si stanno formando. E queste persone iscritte che si stanno formando della chiesa ventista alla fine di questo corso che durerà, dicevi, più o meno dieci giorni, sì. ancora. Loro sì, ritorneranno sì. dopo nelle loro comunità per continuare sì. l'opera medico missionaria, corretto? Sì, sì, proprio così. Anche adesso stavamo parlando a proposito di fare un gruppo WhatsApp in cui noi tutti ci saremo, così per mm. avere un seguito, no? Perché mm. sai, di solito si fa la formazione e poi si va. Quando si finisce la formazione si, ci si dimentica, però mm. diciamo che ci sarà un seguito per, per questo. Per continuare, per continuare Per continuare organizzato sì. e ordinato. Amen. Um, fratello Amen. Denis, fino a qual è il giorno di conclusione di questa formazione ed evangelizzazione? Sì, il giorno di conclusione sarà il sabato 8. Sabato, 8, sabato 8 di aprile, sì, per esempio il sabato, sì. L'8 di aprile sarà l'ultimo giorno e venerdì prima sì. del sabato, cioè il 7, ci sarà una, diciamo, un momento di, di evaluazione, un mm -hmm. piccolo esame di mm -hmm. tutto quello che avremo visto durante la settimana. Ok, bellissimo, bellissimo. Anche una rimesa, anche, ci sarà anche una, non so come dire, si dice, Restituzione del certificato di formazione. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ottimo, sì, sì. ottimo, Grazie sì. fratello Dennis per aver condiviso con noi questi momenti di evangelizzazione e di formazione in Camerun, in Africa. Io quello Beh. che vorrei invitare i nostri fratelli e sorelle che stanno vedendo questa intervista di pregare per questo evento perché sicuramente c'è bisogno in continuazione di tante preghiere per la buona riuscita mm. di questo progetto. E ovviamente Amen. per chi avesse il desiderio volesse anche eventualmente sostenere questo progetto di evangelizzazione insieme alla chiesa avventista camerunese, c'è la possibilità anche di contribuire anche da un punto di vista economico per chi uh, lo volesse fare. Fratello Denis, io ti benedizzo Un'ultima un cosa, benedizione, è che in queste cenni, su queste 100 persone che fanno la formazione, guarda che fratello ci sono 35 pastori. Wow, amen. 35 pastori che yeah. hanno lasciato le loro chiese in diverse mm. comunità, in diverse città, per poter... E come dicevi prima, mi è venuta una cosa in mente, anche il presidente diceva ieri, un evento così non è mai stato fatto in tutta l'Africa centrale. Wow. Incredibile. Quindi è una grande benedizione che Dio veramente sia dato. Come dicevi tu all'inizio, tra poco non ci sarà altro spazio e altra missione che porterà avanti il messaggio dell'Evangelo se non quella del medico missionario. C'è bisogno di questo tipo di Amen. formazione, c'è bisogno di proclamare l'Evangelo Eterno a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Lingua e, popolo. e quando questo Evangelo Amen. sarà predicato, anche grazie all'aiuto del del messaggio della salute, ecco che tante Bene. persone prenderanno una posizione per Cristo e per la sua salvezza. Grazie fratello Amen. Dennis, grazie, grazie, a grazie, grazie, grazie a te fratello che Dio li saluto. <ride> e ritorneremo con degli aggiornamenti verso la conclusione di questo evento. Molte sì, certo, benedizioni certo. a voi Dennis e okay. mi raccomando trasmetti i nostri saluti dall'Italia per, eh, ricordiamoci, Esther Uh, Juarez sì. che ha avuto alcune presentazioni anche insieme a noi qui sì. in Italia e anche il fratello um, Eddie Ramirez che sì. saranno presenti in questo momento. Il fratello Eddie Ramirez arriverà uh, lunedì perché adesso in questo momento in Vietnam, Ottimo. che lì sta oh. facendo un'altra operazione e poi facciamo un'altra un formazione. Poi Benissimo. ci vedremo con il fratello lunedì. Ottimo, Dio mm. vi benedica abbondantemente Dennis. Molto zelo e molte benedizioni in quest'opera. Amen, amen, ah, amen, fratello, grazie.